questa ricetta spettacolare papà comincia la volta con ricette e basta ma perché non ti piacciono le ricette di papà non ho calcio no no nemmeno un po' <ride> questo è tutto a posto è mio figlio Matteo che mi aiuta sempre cioè lui mi aiuta mi dà i suggerimenti e sta là dietro là dietro che mi dà, che mi consiglia grazie Matteo allora mi segui? si sì. ok <ride> c'è una cosa <ride> Questa ricetta la faccio con i pomodori gialli del Vesuvio, detto anche l'Oro del Vesuvio. I pomodori gialli e rossi, quelli là del Vesuvio, sono veramente unici perché crescono solamente in questa zona. E sono amati da tutto il mondo, con un sapore eccezionale. Ma ora facciamo questa ricetta. Spaghetti alle vongole con i pomodorini gialli del Vesuvio. Ma ora, sigla! Ingredienti per 4 persone 450 grammi di pasta lunga i spaghetti, insomma, fiscal. Io ho preso 20 pomodorini gialli del vesuvio. C'è pomodorini del un Un chilo di vongole Mamma, guardate questo! Che bellezza! Come sempre, le mie raccomandazioni. Io vengo da una famiglia di pescatori, quindi mi dicevano, cioè mi ricordo quando mi facevo mia mamma, insomma. E, e insomma, se ne a me. Mettete le vongole in acqua e sale e lasciate in ammollo per due ore, in modo da far spugnare le vongole perfettamente, due spicchi d'aglio, prezzemolo quanto basta, pepe quanto basta, olio extravergine di oliva, questo è olio extravergine di oliva del cilento. Prendete una pentola e mettete a cuocere le vongole. E mettiamo un coperchio sopra. Appena si sono aperte, li spegniamo e li filtriamo. Prendete un passino. Vai, Domi! Togliamo la vongola che è dal e mettiamo nella ciotolina che abbiamo messo l'acqua mi facendo un Ah! Mi sono dimenticato di dire una cosa: quando li togliete dal guscio, rimanere 4-5 dentro cioè dentro al guscio suo. Perché servono, serviranno per abbellire un po' il piatto. Con una padella mettiamo l'olio extravergine d'oliva. Quanto basta. Mettiamo i due spicchi di aglio. Appena l'aglio si è fatto biondo! dorato, abbassiamo la fiamma e buttiamo i pomodorini del pieno del Vesuvio, quelli là già. facciamo cuocere per 4 minuti i pomodorini, il tempo che si fanno un po' i pomodorini, mettiamo l'acqua per la pasta. Se preferite l'aglio lo potete anche togliere all'interno, eh? Io onestamente lo rimango perché è, è, è, il, è il sapore migliore, cioè mangia mangia pure l'aglio no? <ride> Appena vediamo che i pomodorini si sono cotti, mettiamo le vongole e il suo rigolo di cottura, così si insaporisce tutto. Alziamo un po' il fuoco, lasciamo un po' evaporare l'acqua. Appena vediamo che l'acqua si è asciugata, cioè si è stretta, ci mettiamo un po' di pezzino. Io lo, rimango, io lo rimango un altro poco pure dopo. Ce lo metto a crudo dopo. Appena il sugo si è fatto, lo spegniamo. Appena l'acqua sta per bollire, mettiamoci un po' di sale. E buttiamo gli spaghetti. Se qualcuno dice... Ma che tipo di spaghetti hai messo? Ho messo i spaghetti di cragnano Vi raccomando Usiamo sempre i prodotti italiani Guardate il cazzo pasta Appena vediamo che si sono cotti, li spegniamo e li rimaniamo stesso nell'acqua tua Cioè in dall'acqua allora non ti preoccupare di me Prendiamo il pentolone dei pomodori del piendolo del Vesuvio. accendiamo la pasta I yeah, avvicina verità quando cucini cioè voglio non voglio cucina più ma no perché no perché sono bravo I yeah, avvicina verità vi faccio il mio genia la voglia fatelo mi raccomando e non devo dirvi che vi dovete iscrivervi al mio canale mettete un like e condividete te, te mi emozionato, scusate <ride> e condividete io sono convinto di una cosa, voi secondo me già la state facendo questa ricetta appena mi so la sta facendo la ricetta E buonissimo, la vado a fare eh, fatemi sapere però non è fatemi sapere per me commentate, non qua senza pure se fanno ma che comina no, commentate, commentate mamma mia guardate qua mamma, a sì. non mi dimenticare il pepe e giriamo li un poco E ora andiamo a impiattare. Il piatto è pronto. La parte che mi piace tanto boh. E voilà! Eh? Bellissimo, eh? Bello. Eh, come sempre, cioè come sempre, assaggiamo, mannite lo ma è mm. spero che anche questa ricetta vi è piaciuta, come sempre, iscrivetevi al mio canale, mettete un like, pure perché sono Agostino, il boss della cucina napoletana. E in questo caso, i spaghetti che bongolo e i pomodorini del Vesuvio, quella gialli, ecco su! Facete questa ricetta! Cava faccio consulare! State a poco!